Ok ragazzi, ora andiamo a vedere come caricare in automatico i codici tracking in onda di su eBay mentre si fa dropshipping utilizzando Amazon o AliExpress o altri fornitori. Prima di procedere, però, vorrei fare un piccolo appunto perché è importante caricare i tracking numbers su eBay. Per tre motivi principali, ragazzi. Primo è ovviamente vincere le controversie. L'oggetto non ricevuto. Questo vale sia su eBay che su Paypal. Perché se un acquirente ci ha una controversia per l'oggetto non ricevuto, eh, con il team possiamo mostrare che l'oggetto è stato ricevuto e non perderemo dei soldi. Il secondo, forse più importante, è evitare le sospensioni eBay perché il eBay si deve fidare di noi e posso sospendere l'account con errore mc 011 se non carichiamo il numero di tracciabilità andremo a vedere in dettaglio questo errore importantissimo l'MC011 nel prossimo modulo che è quello che può rovinare il tuo business e il tuo account ebay eh, ma ne parliamo nel prossimo, nel prossimo modulo nel primo video del prossimo modulo eh, e l'ultimo motivo per i tracking numbers è il customer care eh, perché ovviamente se noi mettiamo un codice di tracciabilità per ogni oggetto i nostri acquirenti avranno un modo per tracciare il loro pacco, saranno felici e soprattutto abbasseranno il numero di messaggi che ci inviano. Riceveremo meno messaggi chiedendo dove il pacco, dove, dove non il pacco, magari se è in ritardo è stato consegnato ai vicini con il codice tracciabilità, riescono a vederlo e ci abbassano la mole di lavoro. Perché, ragazzi, è il segreto per scalare il business, qualsiasi business, non importa, ora stiamo parlando di dropshipping su eBay, proviamo a parlare di marketing, proviamo a parlare di infoprodotti, proviamo a parlare di Shopify, l'unico segreto per scalare il business è, è automatizzare, automatizzare e delegare, delegare e automatizzare, solo questo. Perché se noi spendiamo ore del nostro tempo facendo eh, task, eh, non c'è eh, possibilità di focalizzarci sulle cose principali per scalare. Eh, detto questo, ci sono due modi principali per eh, inserire i codici di training il primo è manuale se abbiamo 2-5 ordini al giorno può anche andare bene ma se ne abbiamo 100 ovviamente ci richiede un sacco di tempo e dobbiamo automatizzare questo processo eh, poi c'è il secondo modo che è quello automatico tramite un software dedicato che ora andremo a vedere è qui in questa schermata c'è un altro motivo per cui utilizzare il software oltre al caricamento automatico del è il fatto che se noi utilizziamo Amazon come fornitore, eh, non so se voi avete mai acquistato su Amazon, se l'avete fatto, sicuramente vi sarà capitato che Amazon spedisce con il proprio corriere, si chiama Amazon Logistics, eh, è quando proprio Amazon ti consegna il pacco a casa. Cosa succede? Amazon Logistics ha un codice trading, perché solitamente inizia con un VA e con un numeri a caso, che non viene supportato da eBay. Cioè se tu inserisci per esempio questo codice tracking eh, come corriere Amazon Logistics su eBay, eBay non lo leggerà, dirà che è inesistente, eh, perché ovviamente non implementano il codice, il, diciamo, il corriere del loro primo con Cosa fa quindi questo software per aiutarci? Converte automaticamente il codice di Amazon Logistics in un codice che è un servizio logistica supportato da eBay. In questo modo potremo inserire, o meglio, inserire automaticamente il software, i codici tracking non supportati Amazon Logistics in codici supportati da eBay. Potremmo dare tracciabilità anche negli ordini spediti automaticamente da Amazon.